Buonasera a tutti, ci prepariamo a questo momento di preghiera che è introdotto, come abbiamo fatto in questi giorni, dalla musica della banda. Sappiamo bene come la musica è un modo di prepararci spiritualmente all'incontro di preghiera. Iniziamo quindi pregando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia.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 Riposa in noi in pace. Amen. Ci mettiamo in ascolto alle ore, poi 18.45 comincia lo spostamento del gruppo, poi alle 19 cominciamo l'incontro di preghiera. Mettiamoci in ascolto della musica. ascoltiamo la scheda storica artistica del gruppo la fragellazione Gesù, un soldato, uno sgherro Ignoto scultore trapanese del XVII secolo, ceto, muratori e scalpellini. Con la fragellazione, nono gruppo processionale, hanno inizio le fasi del supplizio, subito da Gesù nella mattina del venerdì, presso il pretorio di Gerusalemme. Legato ad una colonna, viene fragellato. L'episodio, raccontato nei Vangeli di Giovanni, Matteo e Marco da quest'ultimo è così riferito Pilato volendo contenere il popolo liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. il gruppo affidato ai muratori e marmorari fin dal 3 maggio 1620 ripropone l'iconografia del Cristo alla Colonna Episodio molto frequente nella storia dell'arte, sia nei cicli della passione, sia come figura isolata destinata a suscitare nello spettatore un forte impatto emotivo. Largamente diffuso attraverso stampe devozionali ed incisioni, è stato il tema di famose opere sia scultore che pittoriche, tra cui vanno ricordate le celebri versioni del Caravaggio. L'iconografia dei due flagellanti risente di un certo tipo di pittura di maniera e trova riferimenti iconografici nell'affresco raffigurante «La flagellazione di Cristo» di Bernardino Luini, eseguito nel 1516 nella chiesa di San Giorgio al Palazzo a Milano. La figura di sinistra richiama lo stesso soggetto del dipinto di Vincenzo da Pavia, Già nella chiesa di San Giacomo alla Marina di Palermo, ora nella Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Patellis a Palermo. Nella figura di Cristo, rimaneggiata intorno al 1890 da Pietro Croce, scultore, stuccatore e pittore ricino, sembra palese il riferimento alla stessa figura della flagellazione di Cristo del Caravaggio un dipinto ad olio su tela, realizzato tra il 1607 e il 1608 e conservato nel Museo di Belle Arti a Rouen. Nel gruppo di Trapani la forza espressiva e il naturalismo delle opere dei grandi merisi sono mitigate, ma il movimento di torsione verso destra, la capigliatura, la tensione dei muscoli del collo la descrizione anatomica del torace rievocano proprio il corpo straziato del dipinto caravaggesco, con la variante delle mani legate e addossata all'addome. I tre personaggi sono disposti sulla pedana ligna in una composizione simmetrica, come su una scena che pone al centro il protagonista in posizione avanzata rispetto agli altri due personaggi che lo fragellano alle spalle. Il soldato con un fascio di rovi e lo sgherro con una frusta hanno volti popolari e sgraziati e ripetono entrambi in modo manierato l'identico gesto del braccio destro sollevato per colpire. Il giudeo è rappresentato nell'atto di chi, per raccogliere maggiore forza, Fu arrotuare il torace e spinge in alto le braccia prima di colpire. È un gesto violento, ma che perde efficacia per il volto e lo sguardo del personaggio rivolto altrove, forse per non vedere lo strazio di Gesù. L'attenzione dell'osservatore viene attratta dal corpo nudo di Cristo, posto in primo piano, che è legato ad una colonna rivestita d'argento durante la processione. Si piega sotto i colpi delle percorse e per il dolore delle ferite. La colonna è l'elemento iconografico che contraddistingue questo episodio. Intera o spezzata, come nel gruppo trapanese, è sempre presente nell'episodio della fragellazione, sia in pittura che in scultura. Si ricorda in ambito siciliano il dipinto del pittore fiammingo Mattia Stomer presso l'oratorio del Rosario, attiguo alla chiesa di San Domenico a Palermo e le numerose opere nell'albastro, tra cui il Cristo alla colonna in pietra incarnata, ora nella cappella del Santissimo Sacramento della cattedrale di Trapani. Sulla statua del gruppo si indugia nella descrizione naturalistica del corpo sofferente, con viso allungato e zigomi sporgenti, che sebbene appesantito nelle forme Risulta fortemente patetico per la resa realistica di taluni particolari, quali le ferite e il colore rosso del sangue che ne fuoriesce. Al Croce, autore del Cristo dell'Ascesa al Calvario, opera sostituita nel 1903 dall'attuale, nel 1890, venne dato incarico di restaurare il gruppo La Fragellazione danneggiato in seguito ad una rovinosa caduta dei portatori all'ingresso della chiesa di San Nicola un altro intervento di restauro è stato effettuato nel 1966 per mano di Gesù Giuseppe e Benvenuto Cafiero. nel 1987 un restauro conservativo ad opera di Angelo Cristaudo ha restituito alle statue i colori originali un ulteriore intervento è stato effettuato nel 1998 da Maria Scalisi. si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. A ogni festa, Pilato, era solito rimettere libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro, «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei?» Ed essi di nuovo gridarono, crocifigilo! Pilato diceva loro, che male ha fatto! Ma essi gridarono più forte, crocifigilo! Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Parola del Signore. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, nella descrizione del gruppo la... ci viene rappresentato e descritto il gruppo della flagellazione. Io ho voluto però farvi ascoltare il brano del Vangelo che precede il momento della flagellazione. Perché? Perché la flagellazione nei Vangeli, così come abbiamo ascoltato è raccontata da tre evangelisti, e, e scuso Luca tutti gli altri, Matteo, Marco e Giovanni, ma è raccontato in maniera molto sintetica. Una sola frase, come qui. Dopo aver fatto flagellare Gesù oppure lo consegnò per essere flagellato. Non c'è descritto altro. L'anno scorso mi sono soffermato molto su questo fatto che la flagellazione non è ampliata, non è descritta nei particolari ma è solo diciamo detta perché sappiamo bene che la flagellazione non era sicuramente fatta in un momento soltanto in un minuto ma la flagellazione riduceva la persona che la riceveva in maniera la riduceva una potremmo dire una larva addirittura qualcuno durante la flagellazione moriva Gesù no perché poi morto sulla croce ma la flagellazione veramente era una pratica veramente crudele. Per avere un po' un'idea, penso che ognuno di noi avrà o letto o visto qualche filmato de, sulla Sindone, sulla Sacra Sindone di Torino. E voi sapete come quella Sacra Sindone è stata studiata molto approfonditamente e quell'uomo, quell'uomo della Sindone, che la nostra fede ci fa identificare con Gesù, è un uomo veramente che ha subito una flagellazione molto molto profonda e quindi già quel telo, quel sacro telo che è la sindone ci rivela quanto la flagellazione era crudele, questa flagellazione romana perché quindi ho voluto cominciare prima di quella frase dove si dice che Pilato consegnò ai soldati Gesù per farlo flagellare perché perché Pilato è qui detto una frase molto interessante volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba quindi Gesù, Pilato fa flagellare Gesù e fa liberare Barabba, non perché lui sta facendo un atto di giustizia legale ma soltanto soddisfare una folla alzata da altre persone a dire di mettere in croce Gesù e di liberare Barabba è vero che forse nella mentalità dei giudei Barabba poteva essere uno, un liberatore poteva essere considerato uno che si stava opponendo ai romani e sappiamo bene che molti consideravano e coloro che si opponevano ai romani degli eroi li consideravano degli eroi perché facevano qualcosa per liberarli dalla schiavitù però qui Barabba meno dalle notizie che noi abbiamo è presentato come uno che aveva commesso degli omicidi che c'era stata una rivolta uno che non certo era un diremmo santarellino ma anzi una persona che aveva commesso dei fatti molto gravi. la folla sceglie Barabba e invece condanna Gesù Crocifigilo, crocifiggilo sappiamo bene anche come la crocifissione ai tempi dell'impero romano era una condanna che ricevevano coloro che non erano cittadini romani ma coloro che invece erano cittadini delle province che siano equestri o senatoriali che siano i cittadini romani se condannati potremmo dire avevano il privilegio di essere decapitati privilegio perché? perché con la decapitazione si moriva immediatamente con la crocifissione si soffriva molto oltre che la flagellazione anche sulla croce si stava a volte in vita per alcune ore a volte anche per più di tante ore che finché uno non moriva per asfissia come in fondo poi morirà uh, Gesù quindi si sceglie la crocifissione per Gesù e perché? non si sa una folla aizzata da qualcuno gli fa dire crocifiggino. Pilato non si vuole assumere la sua responsabilità di governatore ma fa una scelta, potremmo dire noi con un linguaggio tecnico, politica, ma politica nel senso per accontentare la folla che grida crocifiggio. Quindi non una scelta di giustizia legale, perché anche i romani per il diritto erano molto precisi, non quindi una giustizia legale, ma un qualcosa che può accontentare la folla che si muove e qui si deve stare molto attenti perché questo può succedere anche a noi a volte per accontentare magari le folle per accontentare delle esigenze si fanno delle scelte che possono questo dare delle situazioni di disagio a tutta la comunità noi sappiamo bene quando magari già due anni fa si è tanto contestato il periodo di cui della chiusura completa pensando ma c'era bisogno, non c'era bisogno e chissà quante critiche abbiamo fatto a tutte le scelte fatte perché sono scelte impopolari, però a volte per la sicurezza anche se le scelte che si fanno non sono naturalmente dommatiche solo delle scelte, se ne possono fare alcune, se ne possono fare altre, però delle, in ogni caso c'è la scelta di dire per la sicurezza, per la salute, noi facciamo una scelta che è impopolare. Anche il vivere noi queste, questi momenti di preghiera in maniera condigentata, con delle situazioni, anche questo è impopolare, perché vorremmo che tutto siano, ma ancora non siamo in una normalità assoluta lo sappiamo bene a parte la situazione pure no a parte considerando pure la situazione della guerra eppure noi vogliamo tutto sempre subito e invece la responsabilità ce la do, dobbiamo prendere e specialmente chi se la prende sa bene che può essere anche impopolare Pilato non gli interessava gli interessava la popolarità non gli interessava la legalità ma la popolarità della cosa e allora sì, in fondo non lo considera nemmeno colpevole, si capisce dai testi evangelici però diceva che intanto lo facciamo flagellare e sapeva bene che la flagellazione era una flagellazione che l'avrebbe ridotto male e poi sappiamo bene che dopo, e l'avremo poi più avanti dopo si lava le mani tanto che il lavare le mani è diventato Un'espressione per dire quando uno si vuole scaricare le responsabilità lo vedremo più avanti nel gruppo dove c'è proprio il eh, descritto e raccontato dal gruppo proprio questo fatto. Ecco quindi oggi noi siamo chiamati a considerare che una sofferenza è inflitta soltanto per avere popolarità, soltanto per accontentare diciamo i desideri di qualcuno e desideri di una folla, anche se è sbagliato. Dicevo, questo ci deve fare riflettere. La flagellazione non ci deve soltanto dire, oh poverino, quante sofferenze ha avuto. È chiaro che noi sappiamo che una persona viene flagellata, soffre molto, ma ci deve far considerare, ma come è arrivata questa flagellazione di Gesù? È arrivata con una mancata responsabilità anzi, prendendosi, diciamo, l'ordine di fare delle cose soltanto per divertimento o per non perdere la popolarità. Questo, diciamo, Pilato purtroppo poi, no, purtroppo per lui, eh, questo non l'ha saputo continuare, perché non ha saputo reggere negli anni questo suo essere governatore della Galilea, della, della Giudea scusate, governatore della Giudea in maniera buona, legale, e infatti poi sarà rimosso anche lui qualche anno dopo. Ecco, invece a volte l'impopolarità, però considerando la giustizia, è molto più importante. Allora riflettiamo proprio questo, non diamo agli altri Sofferenze inutili, magari forse non li flagelliamo con il flagello romano che era veramente una sofferenza grandissima, ma li flagelliamo in tanti modi. Pensiamo piuttosto a fare in modo che gli altri siano per noi importanti e cerchiamo di aiutare gli altri a capire bene quello che l'altro è, che intanto è un fratello da accogliere. Allora non prendiamo l'altro come avviene per Gesù, non prendono per dargli una sofferenza, ma accogliamo l'altro come un fratello, cercando di capire le ragione dell'altro. E soltanto considerando, e l'ho detto più di una volta, in questi giorni che abbiamo vissuto questi momenti di preghiera, soltanto quando ognuno di noi si prende la propria responsabilità, allora sicuramente avremo un mondo migliore, una società migliore. Dobbiamo saperci prendere ognuno la nostra responsabilità. come facciamo ogni volta seduti e mentre cantiamo e raccogliamo per la carità quindi facciamo liberamente la nostra offerta di gestione La preghiera dei fedeli, facciamo la preghiera ai santi martiri coronati, un membro del ceto, perché sono i santi protettori di questo ceto. «O testimoni della fede, che avete lavato le vostre vesti nel sangue dell'agnello e ora regnate con lui, noi esultiamo della vostra beatissima sorte. Chiedete a Dio per noi il dono di quella fede autentica che ci faccia aderire personalmente alla verità e ci renda di essi testimoni» il dono di quella ferma speranza che ci renda capaci di affrontare con serenità qualunque prova e un'ardente carità che nella quotidiana fedeltà a Cristo sappia perdere la propria vita nella certezza di ritrovarla per sempre. Amen.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 E rimetti a noi i nostri debiti, come, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, Vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cantiamo prima del congedo. He's so Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, eh, sia per la compostezza che per la preghiera. Eh, abbiamo vissuto tutti questi momenti nel, nel rispetto appunto delle norme. Ringrazio sempre il sindaco e il vice sindaco, la loro presenza che ci fa capire la vicinanza di tutta la cittadinanza. Nel nome del Signore andate in pace. Gritiamo, grazie a Dio. Ricordo sempre che ora appunto andiamo uscendo dalla chiesa in modo che restano soltanto quelli che devono rimettere a posto il gruppo. Quindi la maggior parte c'è questa musica e si può uscire piano piano, senza assembramenti.